Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata al cioccolato e il pere. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa. Gli Ingredienti sono per la frolla, farina di tipo 00, cacao amaro, zucchero, burro, uova con tuorlo, lievito per dolci e un pizzico di sale. Per la farcia, pere tagliate a pezzetti, burro, zucchero,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 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il burro la farina il cacao le uova e il tuorlo la vanillina Il lievito e il sale ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5 La frolla è pronta, formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per 30 minuti. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso mettiamo nel boccale le pere, il succo di limone, il burro, lo zucchero, l'amido di mais ed azioniamo il bimbi per 6 minuti 80 gradi antiorario velocità 1 il composto di pere è pronto trasferiamo in una ciotola e lasciamo intiepidire Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso ne togliamo un terzo e lo mettiamo da parte. E questa la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Posizioniamola su uno stampo per crostate del diametro di 26 cm ben imburrato. Dopo aver posizionato la frolla, bucherelliamo il fondo con i rebi di una forchetta. Mettiamo adesso il composto di pere. Livelliamo bene. Mettiamo momentaneamente da parte la crostata. E stendiamo il resto della frolla. Posizioniamola sulla crostata, ritagliamo i bordi, con la frolla rimasta abbiamo effettuato delle decorazioni, e adesso bucherelleremo la superficie con i rebbi di una forchetta. Andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa.